per l'impegno. Questo meeting ne è una propria mm -hmm. tassello. Assolutamente sì, e grazie proprio alla rete che si è creata qui sul territorio che siamo riusciti a proporre all'Agenzia Nazionale una richiesta di finanziamento sì. per poter organizzare questo gruppo. Grazie all'amministrazione comunale di Salerno, grazie alla Regione Campania, in particolare all'assessorato di ah, Serena Androvi che si occupa di politiche giovanili e politiche comunitarie, al forum regionale dei giovani e ad Anci Giovanni Campania siamo riusciti a immaginare un progetto abbastanza ambizioso. Ambizioso perché il primo meeting che si fa innanzitutto più è saluto sulle politiche giovanili, ma probabilmente di questa portata stiamo parlando proprio di un primo nazionale e la cosa innovativa è sicuramente avere cinque regioni che sono cinque buone prassi, chi per un motivo, chi per un altro, quindi Toscana, Mila Romagna a Sardegna e Campania eh, in queste tre giorni si andranno a confrontare e proporre una legge quadro magari delle basi, per giù, una, delle basi per una legge quadro nazionale sulle politiche giovanili perché a livello nazionale non è normale. Uh, 132 giovani, la particolarità è che sono tre tipologie di giovani perché oltre ad esserci uh, giovani che si occupano di politiche giovanili nel senso che sono associazioni che si occupano di questo settore, ci saranno anche uh, giovani amministratori, quindi assessori e consiglieri con delega di giovanili e giovani. infine ci saranno i forum regionali e locali dove sono richiesti. Quindi lo scopo è quello tramite il dialogo strutturato di confrontarsi per fare delle proposte l'ultimo giorno alla presenza di attori nazionali ed europei appunto proprio Tre giorni, tre location dal 5 al 7 maggio si parte da Palazzo passando perfetto per finire poi alla stazione marina sì ma tre giorni l'itinerante proprio perché molte persone non sono il territorio quindi anche la bellezza in cui tre giorni per quel po' che si può vedere il nostro territorio partiremo qua da palazzo in città un giorno abbiamo denominato crescere dove ci saranno gli attori di partenariato che daranno degli spunti per il giorno successivo il giorno successivo a Pestum presso le altre resort Giovani inseriranno in quattro gruppi e dai quattro gruppi eh, verranno quattro proposte, almeno quattro proposte. E queste quattro proposte eh, saranno elaborate affinché il giorno successivo, la giornata Innovare, verranno presentate alla stazione marittima dalle 10 alle 13. La presenza di questi attori che citavamo poc'anzi, in modo da, eh, affinché questi attori possano immaginare di fare proprie queste idee e iniziare un lavoro insieme per formare qualcosa di nuovo. Sì, e anche da parte della politica, in questo caso specifico eh, dei comuni italiani, è, è necessario l'incontro ma soprattutto l'ascolto. Anche, anche i giovani saranno coinvolti nel progetto, parteciperanno giovani amministratori dalle regioni scelte ma eh, con un'attenzione particolare appunto, ai nostri territori dove c'è bisogno di una nuova consapevolezza e responsabilità soprattutto da parte di chi amministra e chi governa i territori come noi, anche nella dimensione delle politiche giovanili, anche e soprattutto, proprio perché siamo giovani e dai giovani dobbiamo partire anche per provare ad ottenere una classe dirigente che sia all'altezza delle nostre aspettative, quindi ascolto, eh, sinergia, incontro e soprattutto tante proposte e critiche laddove ce ne sono, eh, ce ne saranno sicuramente in questi tre giorni, noi saremo lì ad ascoltare e a dialogare con le associazioni presenti sul territorio con i forum, ma con tutti i cittadini, perché dall'ascolto e dalla partecipazione che nascono idee concrete, basta progetti a cursi dal territorio che non hanno niente a che fare con le nostre città e con le nostre dimensioni locali, spesso molto piccole, ma proprio per questo da valorizzare e da tenere in sinergia con le comunità. Ecco, la creatività è sempre un posto importante per i giovani che c'è in tutti, cosa manca ma i nostri comuni per il decollo. Eh, innanzitutto è indubbio che occorre anche a noi sottolineare eh, il momento di, di, complicato eh, per gli enti locali soprattutto dal punto di vista delle finanze, avere la bacchetta magica e quindi provare a togliere magari dalle politiche del welfare, delle politiche dell'istruzione per investire eh, nelle politiche giovanili eh, sembra complicato per tutti però io propongo delle soluzioni innanzitutto innovative anche dal punto di vista eh, fiscale quindi, utilizzare tutti i canali che possono incentivare le politiche giovanili, avere responsabilità nella progettazione, soprattutto creare sinergie pubblico-private che possono agevolare anche le politiche di sviluppo dei giovani, per i giovani e soprattutto non relegarle, quindi non tenerle chiuse ma condividerle con tutte le altre, le altre voci di bilancio. Manca questo, manca purtroppo la possibilità e talvolta facendo una critica comuni, anche la, la responsabilità e la consapevolezza che invece è proprio investendo in quelle, in quelle idee che, che eh, si cresce. Sono eh, diciamo veramente il paniere del futuro, perché non è una cosa fatta i nostri giorni sul futuro, ma è una realtà. Io farei anche un passo avanti, eh, ovvero che i nostri giovani sono il presente, perché quando si parla sempre di futuro, di futuro si tende a rinviare quello che bisogna fare, vabbè, il futuro lo facciamo, il futuro no, bisogna farlo ora, bisogna eh, crederci ora, soprattutto eh, dopo che c'è stata appunto la lungimiranza sia della regione Campania che del comune di Salerno sulle politiche giovanili, ovvero dare un assassinato ad hoc sia in regione che, che, che al comune eh, delle politiche giovanili che non c'era mai stato poiché le politiche giovanili erano sempre state una parte un po' residuale delle politiche sociali, con tutte le complicazioni che ne uh, derivano. Uh, tanto è vero che dall'8 agosto 2016 abbiamo finalmente, dopo 27 anni, 27, una legge sulle politiche giovanili e abbiamo avuto la possibilità di eh, mettere in campo un bando di 17 milioni di euro. Quando prima, fino a 2-3 anni fa, erano cosa che non è stabile, non era proprio il bilancio, una cosa del genere. Eh, L'attività che eh, hanno promosso la razionalità di WIT rivolge un'associazione, una delle poche, composta da tutti gli anni, da 35 ehm, ha del, veramente del lungimirante, eh, poiché eh, veste eh, i ragazzi giovani della nazionalità italiana e li proietta nella nazionalità eh, europea, uh, questa è una grande possibilità sia per promuovere i politici di integrazione tra i ragazzi ma anche tra i paesi e questo è quindi il virus che fondamentalmente quando poi mi, il grande ragazzo il giovane invierà una, un primo uh, farà la differenza anche per quanto riguarda l'occupazione e di occupazione giovanile sappiamo bene uh, che ne abbiamo veramente bisogno.